Paris Fashion Week 2017, il calendario degli eventi da non perdere. Le grandi sfilate di moda si chiudono con la Paris Fashion Week, dopo New York, Londra e Milano, Parigi diventa protagonista e sfondo delle collezioni Primavera, Estate 2018 dei più grandi marchi internazionali di haute couture. La settimana di moda parigina comincia lunedì 25 settembre e terminerà martedì 3 ottobre, per nove giorni allinsegna del glamour e del look. Durante la Fashion Week, le strade di Parigi si popolano di modelle, di stilisti, di fotografi, di fashion blogger, influencer, giornalisti e le tante celebrities che ruotano attorno al mondo della moda e del look. Diamo unocchiata al calendario per scoprire cosa ci aspetta in questi nove giorni di sfilate e eventi esclusivi. Il primo giorno di apertura della settimana della moda parigina coincide con l'ultimo giorno della Milano Fashion Week e, forse per consentire ai fortunati che partecipano a entrambi gli eventi di spostarsi da una città all'altra, ci sarà solo la sfilata di Iaquemus, uno dei più interessanti stilisti della nuova generazione. La sfilata è prevista per le ore 20. Martedì entriamo già nel vivo delle sfilate, con la presentazione della collezione dei grandi marchi, come Christian Dior e Ives Saint Laurent, rispettivamente alle 14.30 e alle 20. Ma tra i due big della moda, sfileranno altre firme non meno interessanti, come Pascal, Coche, e Olivier Tisquens. La giornata di mercoledì comincia alla grande, con la sfilata di Lacoste alle 10 e Maison Margiela alle 11. Alle 12 sarà la volta di Landine e poi di seguito Alto Edria e Svan Noten. Alle 16 si potrà assistere alla nuova collezione di Guilaroc e alle 17 di Rochas. Con Le Maire alle 18, Kenzo alle 20 e Youngly alle 21, si concluderà la terza giornata della Paris Fashion Week. Il 28 sarà una giornata molto piena di appuntamenti, si comincia alle 9 con Shloé e poi a seguire Atlein, Manisha Rora, e Alle 14 sarà la volta della sfilata di Paco Rabanne e alle 15 di Balmain. Le altre sfilate della giornata saranno quelle di Aki Xoter, Carven, Zara Umrigar, Rick Owens, Pascal Millet, Isabel Marante… Per concludere, off, vite alle 21. Con il weekend alle porte, la settimana di moda parigina si fa sempre più calda. Venerdì 28 i fortunati possessori dell'invito potranno assistere alle sfilate di Loewe, Uma Vrong, Vanessa Seward e i sei migliacchi. Nel pomeriggio, invece, sfileranno Christian Vinants, Nina Ricci. Ungaro, Undercover, Andrew GN, Luzzo L, per concludere, in serata, con Alexis Mabille e Yoi Mamoto. Anche sabato vedremo alternarsi grandi firme a nomi di giovani promesse, la giornata sarà ricca di eventi, a partire dalle 9.30, con la sfilata di Giulia Watanabe. Alle 10.30 sarà il momento di Heider Ekermanne, a seguire, Veronique Leroy, Mugler, Acne Studios. Nel pomeriggio, occhi aperti per le novità di Elie Saab, alle 15, e di Vivienne Westwood, che sfilerà alle 16. .00. Dalle 17 potremo assistere alla sfilata di Commedes Garons, Lutuzara, Raoul Mishrae alle 20, Sonia Richel. Domenica sarà una grandissima giornata, con le firme più prestigiose della moda già dal mattino, alle 10 si potrà assistere allo show di Givenchy, mentre alle 11 sarà la volta di Balenciaga. A seguire, Celine, Masha Ma, Acris e, alle 17, occhi puntati sulle creazioni di Valentino, ormai di casa a Parigi. Alle 18.30 tutti allo show dell'originale John Galliano. Mentre alle 19.30 chiuderà la giornata la sfilata di Anne-Sophie Madsen. Molto pieno anche il calendario del penultimo giorno di sfilate, che avrà inizio con la sfilata di Stella McCartney alle 10. A seguire gli show di Sakai, Leonardo Paris, Giambattista Valli, Liselore Froblin, Valentini Budashkin. Alle 16.30, l'attesissima sfilata di Hermès e alle 18 Ken, Esteban Steban e Alexander McQueen, che con il suo show concluderà le sfilate della giornata. L'ultima giornata non può che essere inaugurata dalla sfilata di Chanel, alle 10.30. Gli altri marchi a presentare le collezioni primavera. Estate 2018 saranno Agnès B, Moncler Gamme Rouge, Vennigin. Alle 14.30 sarà la volta di Miu Miu, mentre alle 15.30 sfilerà Yunko Shimada e, a seguire, Tom Browne, Mo Gaye e, alle 18.30, Louis Vuitton. Ultimo show di questa edizione della Paris Fashion Week sarà quello di Paul e Joe, alle 20. Come sempre, saranno tanti nomi importanti, sia in Passerella che in Front Row. Finora, i nomi più accreditati sono quelli di Jennifer Lavrence, Natalie Portman, Kristen Stewart e Lily Rosy Depp.